Grazie Presidente. Eh, aspetti, scusi, chiedo scusa. Eccoci qua. Bene. Eh, sì, eh, allora ehm, ho presentato questo emendamento perché questa è un'esperienza che è stata sperimentata anche in altre eh, città italiane e noi riteniamo che sia assolutamente eh, positiva. Eh, la questione è questa: le difficoltà nella raccolta differenziata con le utenze non domestiche ehm, abbiamo verificato nel corso di questi anni sono dettate anche dal fatto che nei negozi eh, tendenzialmente eh, le attività commerciali non tengono i eh, secchi loro secchi differenziati per i loro clienti eh, avendo un solo secchio anche a me personalmente mi è capitato di entrare in bar e chiedere scusate questo è di plastica dove lo, lo butto e molti dicono guardi c'è solo quel secchio lì che è indifferenziato detto francamente poi alla fine quel eh, materiale va nella raccolta differenziata. C'è stata una sperimentazione eh, positiva effettuata nel eh, comune di eh, Napoli con cui è stata effettuata una ordinanza in cui si impone ai negozianti di tenere i secchi differenziati per i loro eh, clienti. Noi a questo punto con questo emendamento lo inseriamo nel regolamento rifiuti e da questo momento in poi eh, i negozianti dovranno tenere i secchi differenziati anche per i loro clienti in modo tale che quando poi l'andranno a gettare l'avranno già differenziata e sicuramente aumenteremo le, i quantitativi di raccolta differenziata eh, che potranno essere raccolti. A questo ovviamente segue anche una, um, una modifica, al, e questa è una modifica all'articolo 17, segue anche una modifica all'articolo 86 eh, che, relativo alle sanzioni, per cui si prevede una sanzione da 150 euro a 500 euro nel caso in cui non abbiano i secchi differenziati all'interno delle eh, attività. Grazie Presidente.